non puoi o no? ti ne vogliamo mamma fatti puoi fare un... prende... io prendo le pensioni ehi nonno Eugenio non paghiamo hey. pigione! dai no. cazzo siamo vecchi noi hey. eh. voi magari vi chiedete io che ci faccio qua? il eh, sì, sì. problema è casalese che caca capa andiamo nella stanza e io che b? Non c'è, c'è un onore conoscermi Ma oh, tu va su. e io prendo pensioni io prendo pensioni non ballo per toni non ballo per toni e io prendo pensioni io prendo pensioni non ballo per toni non ballo tutti i miei amici rinde o circolette stanno pazziando e cart swag e io che non mi um, posso muovere o piglio gu... E annalzo naso, oh. <ride> oh. io non vecchio, fraro Io non vecchio, bravo. Io non Vai, Io, vai, io. io prendo benzioni. Non ballo a non bado a non a oh, no, no, no. Non mi sporco il cartetere perché sono già vecchio. Non buono, non buono. Sono già vecchio, non buono, non buono. Un vecchio ricco! è stato mattarello, ha detto che noi possiamo prendere la pensione. Tu che vai a lavorare, sei più grande, coglione. Anche Matteo, Matteo Renzo ha detto che a casa nostra mi fanno. Si fa Ho un, pazzio, un copone, e si prende 1500 euro di pensione. Oggi a tante vecchie, palli in bocca bocche, poi vogliamo anche frittate e anche vai fare vai fare e io dormo fino a veggo a 5 stelle perché io sono ricco, bello e anche vecchio. io prendo ben giorni io prendo ben giorni non ballo per tone non parlo persone. Eh, io prendo pezzone Io prendo pensioni. Non parlo pezzone Non parlo pezzone Non parlo eh, pezzone Non parlo pezzone Che è la guerra? Pezzone E sto muciolino non fighi la ladri tu. E se parlo Che faccio sempre si chiama parlo della pesca E la pesca Ficca Guacca Bacca <ride> Io prendo pensioni. Io prendo pensione, non vado a pensione Non vado a pensione, eh Io prendo pensione, io prendo pensione Non vado a pensione, non vado a pensione A consecuencia de tu desamor Ella me buscò, yo le di pasión y calor Se envolviò y se olvidò de lo que por ti sentía Y por más que le prometas, más en ti no confía Yo la vi morir, pero la hice revivir che la pendiste scheresse intervenire però con maschietrate la a recuperare è un rapper che canta delle canzoni molto particolari eh, io preferisco di André se devo scegliere eh, tanto lui è un grande interprete lo swag straordinario perché è introvabile ma i, lo swag che eh, eh, diciamo mostra con assoluta evidenza antimetafisica quanto la ricchezza la plutocrazia cioè il denaro alla fine possa comprare ogni cosa buonasera a voi telespettatori oggi qui a, dalla vostra parte su Rete 4 abbiamo Nonno Picongu <tose> Pronta a discutere con noi di provocazione attraverso la musica perché prendo pensione un titolo così toccante verso i potenti che si sono lamentati e anche non poco già <tose> dovete sapere che la maggior parte dei nostri vecchi abbiamo una filosofia. <ride> guardate, guardate a me e dice abbiamo una filosofia una filosofia abbiamo, abbiamo una barra di sopra di di mamma di Che di sopra di sopra di sopra di sopra di sopra di sopra di sopra di sopra di sopra a proposito di questo, avete dato un nome piuttosto strano alla figura femminile, come mai? È che noi vecchi abbiamo bisogno della vita, questo è il che che ciò paga. Ma adesso abbiamo un collegamento con una figura piuttosto famosa, che avrà sicuramente qualcosa da dire su questo rapper emergente. E' qui con noi Alessandra Mussolini. Sì, buonasera. Buonasera... Eh... Era molto bello venire qui come ospite, però eh, ci tenevo a precisare che gente così, gente così in questo paese non ci deve stare, non ci deve stare, devono essere mandati fuori a calci, a calci. I poveracci sotto la neve che non hanno soldi per vivere e lui non vada all'affitto, eh, puoi... ve lo dico in noto Sì, sì, sì,